Intanto saluto Saverio Berlinzani che ritrovo con moltissimo piacere, analista e formatore. Saverio, buongiorno, grazie per essere con noi. Ciao Manuela, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ci tengo a ringraziare, ho ascoltato prima Pietro Pacello, che è un grandissimo collezionista, può parlare di cambi quando vuole. Perché, eh, <ride> allora, La prossima dare... volta faremo una, una puntata insieme, se siete d'accordo, così sì. metteremo... Sentiremo le vostre analisi insieme, sono d'accordissimo con te comunque, entrambi super e oggi è una mattinata davvero importante, ma perché effettivamente si chiude una settimana, Saverio, eh, cruciale, con eh, l'ulteriore intervento partiamo da qui, poi eh, apriamo altre parentesi della, della Banca Centrale Americana che ha annunciato questo rialzo dei tassi di 75 punti base, ma ha annunciato altri interventi proprio perché l'economia è penalizzata, eh, ha detto Powell, dall'inflazione. Allora, ti chiedo un commento su, sulla banca centrale americana, ti chiedo se questo ha spaventato i mercati proprio per il, diciamo, le prospettive future, non tanto per il rialzo di 75 punti base, che era già scontato, anche perché si ipotizzava addirittura un 100 punti base. E poi partiamo dall'euro-dollaro, eh, che continua purtroppo a perdere terreno. Un euro, io l'ho definito in un, altra, un altro contesto, in una pillola video che ho fatto, convalescente, ma continua a esserlo. Eh, Saverio? Ma allora Ci sono serie di situazioni che secondo me rendono il mercato estremamente vulnerabile, eh, in un contesto che mi fa ricordare il 1985 il periodo del, del mese di giugno-luglio quando sostanzialmente io stavo, ero, entrai in banca due anni dopo però la, la verità è che mi raccontarono quello che era successo la sostanza è che il dollaro schiacciava tutte le valute in maniera incontrastata e per eh, diciamo, ridurne eh, l'importanza e, e soprattutto gli eccessi eh, dovettero intervenire con il G5 con gli, accordi del, gli famosi accordi del plaza Ricorderete del eh, mese di settembre del 1985, quindi tre mesi dopo i massimi del dollaro. Ebbene, mi ricorda parecchio quel momento perché qui siamo in una situazione tale per cui, eh, tra le parole di Powell, che come hai detto bene tu, ha reiterato la necessità di continuare a rialzare i tassi a costo di provocare recessione, l'ha detto chiaramente. Eh, io preferisco una recessione che sia anche un hard landing piuttosto che avere un'inflazione al 20%. Quindi mm. eh, la, la, la Federal Reserve continuerà a alzare i tassi fin quando lo riterrà opportuno. Io credo che ci saranno almeno altri due rialzi, uno da 75 punti base e l'altro da 50 punti base, con i tassi che a mio modo di vedere andranno al 4,5%. La situazione è, è critica perché dall'altra parte dell'oceano la Garde... Eh, ieri l'altro ha dichiarato l'inflazione europea non è come l'inflazione americana, quindi ha dato un'altra via libera al ribasso della moneta unica. Non ci sono assolutamente interventi o segnali di eh, voler difendere il cambio, così come per la Gran Bretagna succede la stessa cosa, ma mentre la Gran Bretagna in questo momento sta cercando con dei piani eh, dei programmi di in qualche modo eh, uscire da una situazione scabrosa come quella dei prezzi energetici perché ha messo sostanzialmente a disposizione di aziende private più di 40 miliardi di euro, 40 miliardi di sterline che sono 45 miliardi di euro ai prezzi attuali per sostenere il prezzo mh, ed evitare che anche se i prezzi del megawattora del gas sul TTFF ad Amsterdam dovessero superare i 200 euro a megawattora, il resto lo pagherà lo stato inglese. Uh -huh. Quindi da, da questo punto di vista l'Inghilterra sta cercando di fare qualcosa. L'Europa tutto quello che sta cercando di fare è razionamento e risparmio e questo è un, è un qualcosa che i mercati non hanno preso benissimo e l'euro è in caduta libera e questo porta a ulteriore inflazione, quindi c'è un pericolo ulteriore rispetto all'inflazione a lasciare andare il, il tasso di cambio in free fall. Eh, da un punto di vista tecnico, i livelli che io osservo in questo momento sono 95,90 che rappresenta il primo obiettivo eh, vero. Se noi guardiamo il 2001 quando il mercato salì dal 0,82,25, il primo rimbalzo lo fece proprio a 0,95,90 ah, ecco, ecco. okay. e poi da lì si scese ancora. Se, se, riuscite, se riuscite a farlo vedere è importante, in ogni caso da lì si scese in cosa si fece un minimo 83,5 e poi da 83,5 la grande salita dell'euro in questo momento siamo in una situazione abbastanza complessa e quindi io non vedo per il momento soluzioni l'euro è in caduta libera, stamattina sono usciti i PMI il manifatturiero e infatti che è pure peggiore, quindi insomma, lo vedremo. Però Infatti. per il momento è preoccupante: eh, l'euro che è scivolato al nuovo minimo eh, di 20, da vent'anni 20 sul dollaro. Siamo a 0,97,59 in questo momento. Peraltro, ovviamente eh, Saverio, tu hai già fatto una bella panoramica, ma pesare proprio sulla debolezza dell'euro c'è anche tutto il tema della guerra in Ucraina. Però, evidentemente anche gli interventi che non sono stati fatti no, a livello istituzionale per tamponare la situazione. Quello è un dato di fatto. Ormai è da mesi che stiamo facendo i conti con una guerra che ovviamente va a toccare la nostra economia anche in seguito alla decisione delle sanzioni, eh, però è evidente che la, la situazione non sta cambiando da questo, da questo punto di vista, quindi la domanda che vediamo in sovrimpressione, nuova ondata ribassista diventa ormai retorica, sì, di fatto l'euro dollaro è, è in, questa, in questo trend. Ho la sensazione che il mercato stia andando a cercare gli interventi delle banche centrali, eh, okay. Io, in base alla mia esperienza quello che vedo è quando si arriva in un momento in cui tutti i tassi di cambio sono su dei livelli molto eh, tirati, eh, mi veniva da dire strecciati all'inglese, però molto tirati in eccesso su dei livelli importanti, significativi anche di medio e lungo periodo, è come se eh, chi è sul mercato e trova facile vendere, dollar, vendere euro e guadagnare vada a cercare l'intervento delle banche centrali e vada a provocarle. È stato così per lo yen ieri e la banca centrale ha reagito in maniera estremamente importante e significativa da sola in un intervento unilaterale e adesso vediamo se le banche centrali unita, tutte unite decideranno un intervento globale eh, magari eh, congiunto su un euro magari a 0,95, una sterlina a 1,08 e... E un dollaro ah, e ecco, volte. sarà importante un intervento congiunto. Visto che hai accennato ovviamente allo Yen, parliamo di questo. Eh, la, la banca giapponese ha deciso di mantenere i, fermi, eh, i tassi fermi a livelli molto bassi. Appunto, lo Yen è ai minimi dal 1998. Come lo vedi lo Yen, appunto? Allora, ha perso il 20%. Dimmi se, se dico qualcosa di inesatto, eh, Saverio, ha perso il 20% da inizio anno. Eh, quindi insomma come, come vedi la situazione anche sulla base di quello che hai detto insomma del fatto che in questo momento indipendentemente forse dal, anche dal, dalle situazioni diverse di inflazione perché poi di questo si tratta servirebbe un intervento un po' d'insieme ecco da parte delle istituzioni degli istituti centrali ma intanto da inizio anno era 113 quindi ha perso quasi il 30 ormai ah, eh, eh, rispetto sicura, a, sì. ai livelli precedenti in ogni caso Voglio dire, eh, cambia poco, eh, ci mancherebbe altro. No, no, no, però eh, è il 30%, cioè, no, no, no, eh, lo correggiamo assolutamente, cioè me lo correggo risp... nella testa, eh. Sì, ma quello che conta è, eh, voglio dire, è stato un free fall anche per lo yen. Eh, l'euro era partito a 1,17, siamo a 0,97, ha perso circa un 20%. La situazione è critica per tutte le valute. Ma mentre la banca centrale giapponese ha sempre operato sul mercato dei cambi, e, e per esperienza credo che sia quella più matura e più capace di gestire il mercato come va gestito, nel senso che l'intervento di ieri è stato da manuale, ha aspettato, c'era un doppio massimo che sarà creato in area 145, tutti l'avranno visto, e, e ieri il mercato era andato a rompere questo 145, la banca centrale ha lasciato fare, quindi tutti coloro che erano long hanno incrementato posizioni in maniera aggressiva, nel giro di pochi minuti siamo arrivati a 145,90, erano tutti confidenti che i target fossero 147,5 che era il massimo registrato prima del 98 e in realtà la banca lì è intervenuta, non sappiamo con che ammontare, lo sapremo a fine mese perché ogni mese la banca centrale rilascia i dati sugli acquisti e vendite di valuta estera, quindi secondo me sono intervenuti con almeno 20 miliardi di dollari, non credo meno. Ricordo che le riserve valutarie sono importantissime e soprattutto eh, il Giappone detiene il 5% del debito americano, ha circa mille miliardi di dollari. Quindi, non ha problemi eventualmente a disfarsi di qualche titolo americano per cercare di avere valuta. Non è, un problema, non è il problema della lira quando nel 92 svalutò e nel 96 certo. mancavano le riserve valutarie. Ecco, le riserve valutarie il Giappone le ha e può metterle in campo in situazioni come questa certo è che la speculazione probabilmente andrà a attaccare ancora eh? non è finita la, la, la, la questione e per esperienza due o tre interventi ci vogliono prima de che, che ci sia diciamo, un risultato e nel breve magari non hanno effetto, adesso ha avuto effetto ieri ma eh, in altre circostanze non l'ho avuto Vedremo, io quello che penso è che andranno ad attaccare le banche centrali, vedremo se la BCE saprà reagire, per il momento è una caduta libera, stamattina ha già perso quasi un per cento. Ecco, poi, eh sì, poi c'è appunto come detto prima, la situazione in Europa è ancora più preoccupante proprio per la guerra, per eh, l'economia europea che sicuramente eh, non è proprio brillante, la controffensiva di Mosca sul gas e eh, insomma stiamo andando incontro anche a un periodo, quello invernale, che sappiamo sarà eh, difficile eh, ti chiedo nell'ambito delle strategie più seguite del momento, le definisco un po' così insomma, ma, ma lascio a te eh, scegliere, eh, di, di dirci quali sono magari i cambi più interessanti, però facendo riferimento anche ti chiedo alla sterlina perché l'ho accennata poco fa però volevo avere un tuo parere, eh, anche la sterlina insomma è, è stata schiacciata su nuovi minimi pluriennali ehm, dal super dollaro. come la vedi? Ma la sterlina ha perso credibilità nel momento, all'inizio anno era uno, stiamo parlando di 1,37, 1,36, cioè voglio dire abbiamo perso eh, oltre il 30%, tra un po' arriviamo a 1,06 sarà il 30%, quello che a me sorprende è la mancanza assoluta di, eh, di interesse nel sostenerla, il minimo storico fu eh, nel 1985 con proprio sugli accordi del Plaza 1,03%, era un livello che si pensava non potesse essere mai visto. A questo punto, non, non escluderei neanche che potessimo vedere quel livello, e magari in un free fall, una caduta libera che vada a provocare proprio gli interventi della Bank of England. Io mi aspetto gli interventi nella storia. poi lì siamo, lì siamo al, oltre il 10% di inflazione, eh, la situazione, insomma, e, e si parla, eh, la previsione è che continuerà a restare in doppia cifra anche nei prossimi mesi assolutamente, beh intanto le materie prime sono scese, quello avrebbe dovuto attenuare qualcosa non ha attenuato anche perché siamo a 81,60 sul, sul petrolio eh, sul WTI, quindi la, la sostanza è che mi sarei aspettato di vedere un'inflazione un po' più bassa ma se tu importi inflazione perché comunque lasci andare il cambio fino a questi livelli è chiaro che poi i benefici non ne hai più di tanti cioè, devi alzare i tassi ma devi anche sostenere un attimo il tasso di cambio e cercare di dare un po' di positività, invece continuano sia in Europa che in in Gran, Bretagna, in Gran Bretagna forse di più ancora che in Europa ad essere più realisti del re in più, nel senso che se voi andate a ascoltare le parole di Terreiro che è eh, all'interno del board della, della, della Bank of England è probabilmente quella più dovish eh, ha dichiarato che bisognerebbe addirittura abbassare i tassi eh, voglio dire siamo di fronte a delle situazioni di eh, contrapposizione anche all'interno delle banche centrali sull'idea sull di rialzo dei tassi che provocano sicuramente recessione ma in questo momento siccome erano stati dietro la curva prima adesso devono correre dietro l'inflazione devono fare come Jerome Powell e devono seguirlo altrimenti qui il collasso della valuta va a importare inflazione in maniera molto più decisa rispetto ai quelli che possono essere i benefici delle esportazioni in questo momento in cui le materie prime che devi importare come paese che fa semilavorati come la Gran Bretagna, la Germania, l'Italia eh, deve assolutamente tener conto, per cui la, la, la, la, il tasso di cambio non può essere una variabile lasciata andare fino a questi livelli a mio modo di vedere, mm. siamo su degli eccessi però secondo me fino a che non ci sarà l'intervento io credo che andremo a vedere degli eh, estremi okay, okay. altri cambi che vuoi indicare? Saverio prima che io ti saluti ai nostri amici ma guarda, tutti, il mercato è dollaro, perfettamente dolorocentrico. Sui cambi originali, cioè ah. quelli contro dollaro, ci sono movimenti tutti dalla stessa parte. Australia, Nuova Zelanda, certo, magari in, di intensità inferiore perché non siamo vicini alla guerra, perché non sono vicini alla guerra per, per tante ragioni, però. Australia sta scendendo Nuova Zelanda sta scendendo il dollaro Canada è tornato sopra noi 35 quindi la, la sostanza è che vi abbiamo una fase di correlazione dollaro centrica per cui tutti i mercati sono uguali se voi andate a vedere il grafico di euro dollaro lo paragonate al grafico del Dow Jones in questo momento la correlazione è altissima se l'euro dollaro sale il Dow Jones si riprende ieri quando c'è stato l'intervento della banca centrale giapponese tutti i cambi hanno visto il dollaro scendere, le borse sono salite, quindi i rapporti di cambio che avevano il dollaro denominatore, euro-dollaro, sterlina-dollaro, sembravano il grafico del Dow Jones. Infatti li sto basta, mostrando, certo, assolutamente. Sì. E quindi questa correlazione rende il mercato in una situazione di risk sì. pazzesca che nella storia ha avuto pochi precedenti e quando ci sono stati questi precedenti nella storia poi si sono avuti gli interventi concertati delle banche però dobbiamo vedere degli eccessi, non si sono ancora visti probabilmente se dovessimo vedere un free fall del mercato azionario che spaventi gli americani e un free fall delle valute che spaventi tutto il mondo beh in quel momento lì qualcosa mm -hmm. cambia ecco infatti questo per esempio è il grafico dell'S&P ho seguito le indicazioni di Saverio e poi l'euro dollaro eccolo qui è molto chiaro insomma sembra proprio la coppia carbone come si dice eh, e, e lo, abbiamo, lo abbiamo visto si vede chiaramente allora Saverio Berlizzani grazie mille ricorda il tuo contatto insomma a parte che i nostri amici ti seguono sempre quindi ti seguiamo sui tuoi canali giusto ti grazie. troviamo sui social no ti troviamo ovunque quindi sì, insomma bene. è facilissimo Saver Saverio vi aspetta per qualsiasi approfondimento e anch'io ti aspetto presto sulle fonti tv Saverio, sempre un piacere e buona giornata, grazie. Piacere mio, arrivederci. Grazie.